Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti di meliga, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di mais, farina di tipo 00, uova, amido di mais, burro, zucchero, scorza di limone, vanillina e pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone. E lo zucchero. Mezioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. La farina di mais, la farina di tipo 00, l'amido di mais, le uova, la vanillina e il pizzico di sale. Azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in una sacca a poche dotata di beccuccio largo e formiamo i biscotti che posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno. I biscotti in frigo per mezz'ora. Trascorso il tempo. Abbiamo ripreso i biscotti dal frigo. Adesso li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 15 minuti. I biscotti sono cotti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia, facciamo presente che questo tipo di impasto durante la cottura tende a schiacciarsi leggermente ma è normale. Biscotti di melica. Grazie e alla prossima ricetta.